Dopo quanto tempo è bene rifare una costellazione? Altra domanda molto interessante. Anche qui non c'è una risposta matematica. Durante il mio periodo di formazione posso dirvi che ho fatto almeno come rappresentante una costellazione alla settimana e durante i periodi intensivi la mia costellazione avveniva ogni due eh, tre giorni, per cui eh, ho visto che mh, la regola era dettata da quanto io sono pronto ad andare avanti o ho ancora bisogno di integrare informazioni. Un rischio eh, di questo atteggiamento è dire ok, faccio la costellazione così risolvo tutti i miei problemi. In realtà la risoluzione dei miei problemi è nella scelta, che può essere anche in questo momento. Dico ok, basta, lascio andare questa situazione, prendo questa strada, mi fido di questa intuizione. Per cui la costellazione non è la risoluzione di tutti i miei problemi, è uno strumento, come tanti altri, che mi permette di avere informazioni. È come guidare in macchina. Eh, per prendere una strada e andare verso una città posso usare un navigatore, posso usare le vecchie cartine eh, del touring, qualsiasi cosa che mi permette di avere informazioni, anche i cartelli stradali, per prendere la direzione che mi porta alla mia meta le costellazioni per me fanno questo, permettono di avere informazioni quindi lascio andare qualsiasi aspettativa su che cosa arriverà e in questo modo eh, permetto che il nuovo, quello che mi può portare avanti, arrivi quindi se sono disposto a, eh, tra virgolette, rischiare di lasciare andare quelle sicurezze che dico ah, adesso sistema di qui, sistema di là Effettivamente le informazioni che mi possono arrivare mi possono fare quel salto, eh, ovviamente se scelgo quello che mi porta avanti verso qualcosa di nuovo e lascio andare tutto quello che non mi serve più, se di colpa, pesi, regole, giudici interiori, tutto quello che mi lega a un passato e non mi permette di procedere avanti.